Non deve stupire, se cioè in molti casi il protocollo Teta risulterà negativo per alterazioni visuo-percettive. Se infatti un'alterazione visuo-percettiva sembra presente in gran parte dei dislessici, questa raggiunge un livello tale da influire sulla disabilità lessicale in un numero decisamente più limitato di casi, che non supera il 30%. L'intento del protocollo TETRA, peraltro, non è quello di evidenziare la presenza di alterazioni visuo-percettive, ma di escluderla. Si è privilegiata, dunque, la specificità della batteria di valutazione allo scopo di ridurre al minimo la presenza di casi falsi positivi. Il protocollo TETRA ed il Reading Performance Test che ne fa parte non fornisce delle risposte ineccepibili, ma come si verifica in numerosi esami di uso corrente in oftalmologia? Primo tra tutti l'esame del campo visivo, richiede un'attenta interpretazione da parte dell'operatore. Dunque, eidomorfometria, domite stemme, domite stesse, e test report uniti nella piattaforma Tetra sono la nostra proposta per affrontare in maniera razionale il problema delle alterazioni visuo-percettive nelle disabilità lessicali.